Ciao bellissimi e benvenuti in questo nuovo video domenicale. Oggi ci troviamo nel parco del Molentargius che è un parco che si trova a Cagliari ed è un parco regionale di grande importanza. È ritenuto una delle zone umide più importanti d'Europa e all'interno possiamo trovare una fauna composta da fenicotteri, da cormorani ma anche da tartarughe. Speriamo che non siano timidi. Andiamo! Sun and flowers and the highway to my dreams Never found them, never knew what heaven means I was waiting for a sign, hoping that it would be fine I was waiting on the line, hoping that it would be fine Fine. I was waiting on the line, hoping that it would be fine But the darkness kept on staying Felt my hands shaking in fear I remember I was Open. This could not be happening il nostro giro al parco termina qui abbiamo visto poco anche se però era prevedibile perché qui eh, è così non è detto che riesce a trovare tutte le specie e... spero che il video vi sia piaciuto qua tira sempre vento la Sardegna Sud è sempre ventosa dicevo se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e lasciate un commento qui sotto ciao ragazzi flowers and the highway to